Avvocato Vitale, buongiorno. Repressione a Torino. Qui siamo in un luogo sostanzialmente di repressione dell'immigrazione. Eh, abbiamo visto ultimamente episodi di, di repressione del dissenso e della protesta, lo abbiamo visto nei fatti del primo maggio. Ci sono in, sono in molti a pensare che Torino sia un laboratorio di repressione anche giudiziaria. C'è un filo conduttore fra la repressione dell'immigrazione e la repressione della base sociale? Sicuramente direi che rientra nel medesimo progetto politico, nella medesima idea politica di società. Per fare un esempio di cosa stiamo parlando, stiamo per chiudere a Torino, vedremo come, un processo per dei solidali che hanno occupato dei posti, una, una, una vecchia casa cantoniera a Ulzio e un sottochiesa a... A Clavier per poter ospitare quegli stessi migranti che rischiavano e continuano a rischiare la vita nelle montagne per tentare di raggiungere la Francia. Eh, L'oggetto di investigazione, l'interesse del dello Stato sostanzialmente, della pubblica autorità, è stato in mesi e mesi di capire chi erano i soggetti che occupavano, chi potevano indagare, che tipo di contestazioni potevano fare, mentre pochissimo, se non nulla da, da parte istituzionale, qualcosa ha fatto la Chiesa, nulla è stato fatto per aiutare i migranti a salvare la propria vita. Questo mi sembra che dia il segno del, dell'idea politica di società, dell'idea politica di intervento che lo Stato deve fare. Reprimere chiunque, che sia migrante, che sia nativo, in qualche modo è fuori dagli schemi e dall'altra parte invece eh, consentire che la gente possa morire in montagna o possa morire in mare perché in fondo non è un problema nostro eh, oggi abbiamo incontrato delle persone molte persone che vengono da 20 miglia che vengono trattenute eh, a 20 miglia e portate al cpr di torino così come era successo a mussa a musa balde un po più di, di un anno fa eh, questo dimostra che il CPR di Torino è utilizzato, non come dovrebbe essere utilizzato secondo la legge che io contesto, ma la legge lo prevede, per poter eseguire degli accompagnamenti nel paese di origine, è utilizzato per in qualche modo eh, mettere in condizione di non nuocere dei soggetti che si ritiene siano fastidiosi, eh, non, non necessariamente perché hanno commesso reati, ma perché magari non hanno, sono senza fissa dimora, non hanno ovviamente il permesso di soggiorno, eh, vengono considerati come minitianamente non consoni al, al decoro delle, delle città eh, e quindi questo centro serve per poter dire almeno per un po' di tempo ce li siamo tolti di mezzo, li abbiamo messi fuori gioco eh, e nel frattempo mentre si viola, si violenta la normativa, quella stessa normativa che, che non condivido viene violata in questo modo, eh, nello stesso tempo si indagano eh, i solidali, si indagano i militanti si indaga chi fa le manifestazioni davanti al CPR eh, pochi giorni fa c'è stata un'iniziativa un per mettere un fiore davanti al CPR eh, erano quasi tutti avvocati o professionisti, sono stati identificati ad un certo punto, perché in qualche modo erano comunque fuori dagli schemi in quel, in quel momento, credo che eh, questo denoti che eh, è un problema forse anche culturale il CPR, il CPR è entrato nella nostra mente e eh, facciamo fatica ad ammettere che possa non esistere, ma fino a qualche anno fa qualche decina di anni fa forse, se avessero detto possiamo rinchiudere delle persone in delle gabbie, perché qua sono delle gabbie, solo per la loro condizione avremmo urlato al, ai campi di concentramento, avremmo urlato a un qualcosa che era al di fuori da ogni eh, concetto di civiltà che, che, che noi ammettiamo, la civiltà è arretrata evidentemente di, di centinaia di anni forse, dovremmo tutti lavorare insieme per riportare al, al primo posto l'uomo, l'essere umano e. Insomma pensare che se viviamo in un paese civile dobbiamo porci delle domande. Grazie avvocato. Grazie a voi.